Buongiorno a tutti amici! Sì. Ciao amore! Sì. Felicicino! Anastasia, stiamo andando a comprare tanti I cioccolatini per il Natale dell'Avvento, per il calendario dell'Avvento, ma non solo dei cioccolatini, anche un chiccino, facciamo una sorpresa a Vali così poi lo mettiamo dentro la macchina. Mm -hmm. E poi gli diamo anche da mangiare dentro la stocca e poi giù con le sue manine. Abbiamo deciso di fare una sorpresa a Vanessa perché ieri siamo andati in questo negozio bellissimo dove c'erano tanti animalettini, sì, cricettini però, e Vanessa voleva un cricettino ma non l'abbiamo preso. Eh, però non ci andiamo, adesso ci andiamo dopo quando non ritorniamo a casa. Esatto, perché deve essere l'ultima cosa che acquistiamo perché altrimenti sì, poi non può restare in macchina da solo il cricettino, vero? Sì. Ok, adesso... Ave, ave... Adesso ci vediamo dopo lì dentro Ciao Adesso entriamo nel negozio e acquistiamo tante cosine carine da preparare per il calendario dell'avvento Dite se c'è qualcosa che possiamo mettere Ciao a dopo Ciao a dopo Che bella la carta per Natale Buon errore con la Voglio portare Va bene Il colore preferito della mamma, vero? Che mm. ho scelto anche dalla la macchina la macchina? Sì. Ah sì, la macchina sì. telecomandate, vero? No, no, no. Guardate cosa c'è? Ecco. Cos'è? Ah, gli adesivi da attaccare sul vetro. Sì. Prendili amore, prendili! Sì, guarda quante cosine carine che ci sono! Possiamo anche prendere qualcosa da mettere dentro i sacchettini per il calendario dell'avvento! Wow, ma è gigante! È alta come te quella busta! che belle, quante cose belline amore guarda che ci sono guarda lì c'è il chiaccianoci il capitano schiaccianoci il capitano schiaccianoci sai che non lo vedo è quello lì, il sacchetto eh, ah sì è vero eccolo qua Pam. andiamo ma che bei bigliettini, li prendiamo Ani? Sì, li prendiamo. dai prendiamo i bigliettini Io di Anni Natale di ho trovato ah anche questi sono per le finestre bellissimi prendiamo anche questi wow. adesso andiamo a vedere cosa c'è di là ci sono tante cose belle tu hai già visto wow che meraviglia ma possiamo anche che cosa in camera mia divani Fa vedere che cos'è un alberello Una hai pupazzetti da appendere ne prendiamo qualcuno da mettere dentro i sacchettini del calendario dell'avvento okay. eh? Sì. uh ma anche qui guardate che belli guardate gli sotto. angioletti che bello oh, oh. anche qui mamma mia guarda questo no voglio questo guarda qui, a me piace tappelli. troppo Ecco, vedi? Abbiamo trovato il cappello che dovevamo portare. Lo vuoi prendere così lo porti a scuola? Hai scelto questo? Sì, perché quello dovevo portare un cappello. Ti sta bene? Sì. Sei comoda? Sì. Ok, bello. mettilo nel carrello. Però qui c'è la pallina. Bellissimo. Sicura che ti va bene? Sì. Allora, io invece ho scelto questo come primo articolo da mettere nelle, nei sacchetti per il calendario dell'Avvento. Che, che bello! anche questo. Guarda. Ani ah, prendiamo anche questi da mettere magari sulla tua porta della cameretta. Sì, arriva. Domani come si va a quella che c'è un così che vanno. in sveglia! Va bene. Hai proprio ragione. Un risveglio un po' natalizio, eh? Ok. Possiamo comprare un albero di Natale? Ce l'abbiamo l'albero, amore è rotto il nostro albero ma non è vero ah la stella si sì, possiamo comprarla buongiorno prendiamo anche questi occhiali da mettere dentro il calendario dell'avvento quale hai scelto? questo qui giallo Sì, molto bello sei sicura che non è piccolino? me lo fai vedere un attimo? no dovrebbe andar bene lo vuoi? Sì. Va bene. Guardate, la stella cometa che si illumina. Sì, la prendiamo. È bella questa. Esatto, questo che la della... bicicletta. Basta, basta, amore. C'è anche di Lo prendiamo da mettere nel calendario dell'avvento? Anche per sì. Vanessa. Che colore sì. Vanessa? A Vanessa, rosso. Rosso? Sì. Che colore è la bicicletta di Vane? Bianca? Sì, bianca. Lo prendiamo. No, bianco e nero non mi piace Lo prendiamo dello stesso colore come il tuo Così non litigate C'è anche verde Boh, mettili qui, dai sì. Ok Vai. Abbiamo preso due cestoni per mettere dentro tutti i giochini Voi dobbiamo prendere delle calze antiscivolo per Natale? Sì Ma ieri abbiamo comprato le ciabattine Le calze antiscivolo non ci servono più sì. Vero? Quale smalto scegli? Rosa? Sì, però... Quale scelgo tu e uno Io direi uno Io direi due Ecco sì. Che colore scegli Quel giallo lì? Sì Giallo e rosa? Sì mi piace usare il giallo e rosa Va bene Uno si per fa, te e uno però. per Vanessa eh? Sì Capito? Tanto poi li usate insieme Usiamo insieme questi Li mettiamo nel calendario dell'avvento Ok eh? Ok Ok Dai so. metti Ragazzi, abbiamo terminato gli acquisti per il calendario dell'avvento e adesso io e Nastasia, dove siamo arrivati, Ani? A comprare il criceto. Siamo arrivati nel negozio dove acquisteremo il cricetino per Vanessa. Siete pronti? Andiamo! A prendere il suo cibo? Sì poi questo Questa è, è per eh, la pipì La pipì e poi questo La sua gabbietta Con dentro anche i giochini sì, anche La i giochini. ruota per eh, giocare è problema, mamma. E la ruota probabilmente Dopo apriamo sì. tutto E lui dov'è? Anzi lei perché è una femmina E qui dentro E qua dentro amore adesso andiamo a casa Amore io Sì andiamo a casa oh. E dopo però chi a casa con lui Noi ma lui Ma non gioca! Mamma andiamo a prendere i panni. Dopo, più tardi, adesso è ancora presto Vai, ah, quando andiamo a prendere i panni, lui dove lo lasciamo nella la sua la gabbietta. gabbietta. Mm. Gioca, lo sai? Mm. Okay. ok? Quando arriviamo a casa la e vi facciamo vedere. Va bene. L'abbiamo già aperta vi facciamo vedere. Ciao! Che è già andata a casa? Guardate che ogni tanto spunta il suo musino. Dov'è? Ehi, dove sei? Vai, io vado in mano. Dai, vieni. Piccola. Eccola, no. No. Guarda, eccola. Che carina, guardala. Ciao. No. siamo arrivati a casa <ride> e abbiamo già preparato la gabbietta del nostro cricetino. Anastasia ha attaccato anche gli adesivi, ma guardate che bellina! Qua ci sono tutti gli adesivi. Senti, non ci resta che aprire la scatola. Sì, la, la apriamo? La, mamma, la, la mamma. apro io? <ride> non ti fidi? Io. Vado. Guardate chi c'è qua. Chi c'è? Eh... Vieni amore, ciao! Ma sei troppo carina! Vieni patatina! Vieni, è la tua casetta nuova! Non avere... Brava! Ma ciao! Sei una meraviglia! Quanto sei carina amore! Vieni, vieni! Sì! Ti piace la tua casetta nuova? Eh? Ti piace? Mm, che buon! No, non avere paura, ci è spaventato, ho alzato un po' troppo la voce. Oh, dove vai? Esci fuori, dai, dai. Oh no, non pare spicchiare. Hai visto Ani, hai un po' paura, devi imparare a conoscerci. Sta arrivando. Lei si chiama Romina, io mi chiamo Anastasia, Vanessa è quella, che si chiama la mia sorella Vanessa. Poi c'è mio fratello che poi venerà anche. i giorni. Oggi arriva Daniel. Daniel. Poi c'è Daniel Eccola. che arriva oggi. E poi c'è papà che si chiama William Uscino adesso. Hey, ah, Hai visto Ani? è piaciuta la tua voce. Hai capito? Eh? Lei sei simpatica. Guarda che adesso va a fare la pappa, guarda. Eccola! La pappa. Sì, che ce la fa. Non ha fame, magari ha già mangiato. Guardate com'è grassa. Eh? E grasso, dove vai? E Sei spaventata. Ok, adesso Anastasia, facciamo una bellissima cosa. Appena esce dalla scatola, tolgo la scatoletta e chiudiamo con la sua gabbietta. Così inizia a prendere un po' di confidenza. Ok, Sì. ciao. A dopo con la sorpresa. Vane, ciao. Ma noi, e Vanessa, non diciamo che abbiamo preso il criceto, sì, vero? Sì, ma dove lo mettiamo poi? Adesso ci penso io, eh? Ciao. Ciao Vane, ben arrivata Ti stavo dicendo che stamattina siamo uscite Io e questa piccolina che adesso dorme E abbiamo fatto un po' di giri E siamo andate alla Fasoli Dove siamo andati ieri Perché ti volevamo fare una sorpresa Volevamo prenderti il cricetino Però purtroppo quel cricetino di ieri Sai quello, quella beige l'unica che c'era? Quella di tutti Sì, l'hanno quello... venduto E quindi cosa ho fatto? Ho comprato già la gabbietta con tutto quello che serve per, per lei e mi hanno detto che settimana prossima arrivano, quindi gli ho già detto di tenermene da parte una, una femminuccia. Va bene? Andiamo a casa? Adesso? Ok. Eh? Vuoi vedere la gabbietta, amore? Sì. Civela! Così? Aspetta, come si apre? Eh. Così? Sì, piano però, eh. Guarda bene dentro Non c'è solo un problema che dorme da ore tu, dormono tanto i cricetti io non lo so la vedi l'hai vista? sei rimasta senza, sei rimasta senza parole? Ti ho fatto una sorpresa Sì, sì, quando siamo arrivati era sveglio Sai che carina, col musino Poi si è messa a dormire e non si è più svegliata Devo controllare quante ore dormono E soprattutto in quale periodo della giornata dormono Perché sai Vane, mi ricordo quando ero bambina E avevo il criceto, di notte in effetti stava sveglio Andava sulla ruota, giocava Dobbiamo ancora imparare a conoscerla E dobbiamo decidere un nome Ma sei contenta? Sì? Poi la svegliamo? Vabbè, ciao è svegliata? hai visto? Ah, sì, adesso si sta lavando a le mani. vuoi provare a prenderla? sì, lavati le mani e poi proviamo a prenderla Vane, provi a toccarla F fagli annusare la tua manina prima eh? il tuo odore e la tua voce, ok? guarda, sta arrivando Vedo il sì, guarda è troppo tenero questa cricetina Guarda, la vedi? Guarda Si fida di te Ti ha morsicato Ti ha morsicato Guarda Aiaia aia, aia. Sto <ride> giocando col tuo dito Se lo vuole mangiare Oggi è una morsica sta qui Ma no, secondo me Pensa che sia commestibile No, non muoverla la mano, tienila ferma Aia Morticchia. Ma dai, ma ma, no. tutti i piedi. Vanno così, Belline. adesso sai cosa proviamo a darle? Un pezzettino di sedano. Così. Guarda, prova a darglielo, Vane. Avvicinati piano piano e resta immobile. Se riesco, lei dovrebbe anche prenderlo con le sue zampine. Mangia, hai visto? Adesso non hai più il mio dito, <ride> puoi sgranocchiare. Proviamo a dare la prima pizzettina ad Olivia. C'è la pizzetta. Mettila giù che magari che la neanche? prende con le zampine. Prova a metterla che giù, Pane. Non la prende con le zampine. No, sai che non è ancora piccina. Quanti anni avrà? 4 mesi. Ah, oh, te l'ho detto? Sì. E ha detto quando fa il compleanno? No. No. Perfetto. Dov'è? Lasciala tranquilla, un po' che magari va a mangiare. Dov'è? È, è andata dentro? Ancora? No. Come mangia? Si vede. Ciao Olivia. Abbiamo cambiato il nome. È vero, abbiamo deciso di vane Olivia. Olivia. Perché mi è un po'. Non ti mi piaceva piace tanto. tanto. Anche uno? E quindi abbiamo deciso di chiamarla Vani Olivia. Olivia, siete contente di Olivia? Sì, sì. è andata adesso dentro perché ho fottessa. Adesso provo a adesso sì. dobbiamo, dobbiamo. No, aspetta, dove è andata? È sulla tua tata. Ah, è già andata? Sì. Praticamente mangia sì. e va a dormire. No, no, fatte no, sì, perché, perché Ho paura non... perché siamo in tanti. Proverò a prenderla. Vuoi provare, Vanessa? Sì. Che coraggioso. Io sono, non sono una che tiene cose ferme. Io. Mi si muoverò. Io non nemmeno. ci covo. Anche un pochino più lontano. Io, io... dopo ci covo, però Ci, però ci provi anche sì. tu. Mi Vai, metti la valina. Niente? Non arriva Olivia? Allora, bambini, ascoltatemi bene, oggi è il suo primo giorno, si deve comunque abituare a noi e noi a lei. Ci deve riconoscere, deve capire, insomma, che noi. Io mi chiamo Anastasia. Ecco, ti sei presentata con sì. Olivia? Capito okay. Vane? Devi avere no, pazienza. Devi lo so che tu vorresti prenderla subito, però bisogna avere pazienza. Dai, va bene, sì, sì, allora, questo video finisce qua, eh? e poi nei giorni prossimi vi faremo vedere se ci saranno delle novità con Olivia, se siamo riusciti a prenderla. Mm. Però io voglio provare se la vic vicina la tocco. Beh, lo, ma l'hai toccata prima, comunque, eh? ti ricordi? Sì, sì, appena sei arrivata a casa. Va bene, dai, salutiamo perché adesso è anche diventato sera Ciao, buonanotte Andiamo ciao. a dormire Ciao, ciao Buonanotte a tutti quanti mm -mm. Guardate un po' chi c'è